Allora, io eh, sono voi del dialetto bolognese, allora. e così mi piace sempre citare questi incontri che vi, appunto ormai saranno 30 anni con Giuseppe Raiconti, lo scrittore, il produttore d'arte, quando io so, il mio desiderio di scrivere in dialetto e lui mi diceva, ma scherzi, questa lingua non sopporta il canto Basta la poesia come Gesonnino tra le mani di fondo. E lui scriveva prosa d'arte usando spese di abitare, in effetti, un po' anche in controsenso. Comunque quello che vorrei dire per spiegare un po' anche il tipo di operazione che faccio è questo, che il dialetto. I dialetti hanno sempre usato i nomi per definire esattamente delle cose concrete, degli utensili, delle, non so, le tappi, martelli, perché era una civiltà che doveva sopravvivere. Era la civiltà che parlava questa lingua e si esprimeva attraverso cose concrete. Come per esempio gli stessi verbi del dialetto non hanno mai rappresentato degli stati d'animo. Basta per esempio pensare al bolognese ma anche a tanti altri dialetti quasi tutti credo adesso non riconosco per esempio nel dialetto non esiste lo stato d'animo ad esempio della dichiarazione d'amore non si dice in dialetto a te in bolognese cioè proprio non esiste si dice a due vai si dice piuttosto dell'amore magari di una capra che è in calore, allora si dice oh, il Raquel in amore ma non si dice tra uomini. poi i nomi e i verbi insieme sempre per il discorso che vi ho fatto all'inizio guardano entrambe verso il cielo ma non guardano verso il cielo con spirito poetico guardano verso il cielo per vedere se vive temporale se non vive raccolti se distrugge la campagna cerco di essere bravissimo, anzi direi che questo preambolo è già finito, quello che io ho tentato di fare con i testi che scrivo, forse per cercare un disperato tentativo, ma non vorrei essere retorico, di salvare ancora il dialetto, cioè di tentare di portare il dialetto nel campo dei sentimenti. Ecco. E quindi questa è operazione che ho cercato, ho pubblicato tre anzi avevo idea di fare una scelta per, così, per farvi vedere il percorso di vent'anni passa. poi siccome questa è l'ultima raccolta che tutti dicono così bella, ma non ho ancora trovato dopo più di due anni un editore, gli ho detto aspetta che la portiamo perché deve essere veramente brutta, sono <ride> sicuro che è orretta, così pace ah, è stato molto divertente perché praticamente è nato tuttavia e mei, no? io non, non ero proprio disponibile durante la giornata, quindi anche i suoi email e comunque ci è sembrato che sia riuscito bene perché così insomma è stato dolce. Adesso vi leggo qualche testo. Così vi rendete conto cosa vuol dire, oltre a scrivere in più scrivere. Sapessi, sì. canto glo maxedani, comati voi in culo. Adesso, creste sol sì. come cal fosse a io, partir cal fosse in culo, partir tal culo, al cuore e tutto questo a son sicuro, e a son più sicuro, adesso. Se volete mi leggo la persona in italiano. se sapessi che non ti ho mai voluto così bene come te ne voglio adesso che è stato solamente come che fossi ieri per dire che fosse oggi per dirti il buio che mi stringe il cuore e di tutto questo sono sicuro e non sono più così sicuro adesso di te ammillo che a te stricchi in fondo al cuore l'origine è tutti i campanoni che in corsa niente e tutta calmella quel che a quel prima d'andersi, a calcinazzi fra dintorno agli ossa che la notte e dal cult la notte prima d'andersi. sei tu mio dolore che tengo a chiama in fondo al cuore l'origine di tutte quelle parole che servono a tanto a niente di tutto quel mare a ciò che si può a qualcosa prima di andarsene a quel silenzio gelido nelle ossa che si prova la notte e delle volte di notti prima di partire meras più, a calcurare la pelle, dalle stelle, lassù, se un desiderio e basta avviene da lì. Uno squarcio di lampi fin dove si perde la linea di confine del cuore che batte come non si dovesse fermare più, a quella corrente della pelle, delle stelle, lassù. Se un desiderio e basta, viene da lì. Quando leggo soprattutto a Bologna c'è sempre qualcuno che contesta, ma io in realtà sono <ride> un bolognese scrivo. No, ma scrivo in bolognese, poi mi, mi faccio a Mainoldi, alla grammatica di Mainoldi, ma la proposta more